Il libro di cui vorrei parlare è un classico di artistica della seconda metà del Novecento, Pietro da Cortona o della pittura barocca di Giuliano Briganti. Ho scelto questo libro non solo perché è davvero una pietra miliare eh, nell'ambito di studi seicenteschi, ma anche perché ne è autore uno dei grandi maestri eh, della scuola senese. Il professore Giuliano Briganti è stato a lungo docente nell'Ateneo di Siena e si ricordano ancora le sue brillanti eh, lezioni ricche diciamo, di informazioni, ma anche eh, con grandi capacità di sintesi. Ehm, non è una monografia vera e propria, una rigida monografia, perché è in realtà un affresco corale quello che eh, Briganti offre della Roma dei primi decenni del Seicento. Eh, Pietro da Cortona è solo la figura emergente di un contesto ricchissimo di correnti artistiche, di personalità eh, molto importanti, eh, dal punto di vista pittorico, innanzitutto, ma anche del mecenatismo, eh, eh, Ci descrive rapidamente con tratti puntuali e quasi fulminanti eh, la Roma degli Aldobrandini tra la fine del V e inizio del 600: la Roma ferrigna, come Luda definisce, degli Aldobrandini, poi quella segnata da Severo Fasto di Paolo V, e poi quella dei Barberini, in cui eh, Pietro da Cortona diventerà protagonista con gli affreschi soprattutto del grande palazzo Gentilizio Barberini e anche con molte palle d'altare decorazione decorazioni d'affresco di cui lui fu appunto il grande autore. All'inizio del libro Briganti inserisce una vera e propria introduzione che è la definizione semantica del termine barocco. Critica molto coloro che usano questo termine in maniera onnicomprensiva come fosse un sinonimo di 600, di barocco come eh, arte seicentesca. In realtà eh, Briganti definisce quella che è una corrente all'interno della grande produzione artistica seicentesca, che è quella che ha pro protagonista Bernini, Francesco Borromini e naturalmente Pietro da Cortona.